Lo Stato italiano dovrebbe incentivare le persone a praticare fitness e dovrebbe motivare le aziende a creare dei piani, dei piani welfare. Io, assieme ai miei colleghi di altre, di altre realtà, ci stiamo, abbiamo una posizione ben chiara e ci stiamo battendo, tra per, per portare due azioni concrete sostanzialmente. Una eh, dare la possibilità ai cittadini di portare l'abbonamento in detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi e la seconda portare l'IVA al 10% così come lo è per, per i farmaci perché di fatto il fitness è un farmaco naturale e eh, lo sappiamo benissimo che se una popolazione è sana, in forma, in salute costerà anche meno la, alla spesa pubblica nazionale dunque è un vantaggio per tutti.